Sono Pierpaolo Cavallo e sono felice di aver collaborato con l'azienda Gaggia per il trentesimo anniversario di Gaggia Classic. Nell'illustrazione che ho creato mi sono lasciato ispirare dai valori aziendali e dal design della macchina, una macchina manuale, quindi anche dal suo fascino. L'illustrazione è un'illustrazione che... Tenta di risaltare l'essenza di questo che ormai è diventato un simbolo del caffè espresso in Italia e nel mondo. Ehm, ho ideato così come un acrobata, un personaggio, e quindi ho fatto un, un parallelismo fra questo e l'ombarista, eh, uno sul palcoscenico, l'altro a casa, riescono tramite dei movimenti precisi, eh, dei, eh, un esercizio e soprattutto l'equilibrio a creare qualcosa di bello, a esprimersi. L'illustrazione è un'illustrazione poetica l'ho ideata considerando la carrozzeria della macchina l'ho ideata tentando di fonderla senza disturbare ma soprattutto per esaltare le caratteristiche di questa Sono contento di aver partecipato a questo progetto e di aver lavorato con il team Gaggia, che ringrazio, e sono ancora più contento perché questo progetto rappresenta un omaggio allo stile di vita italiano e alla cultura del caffè espresso in Italia e nel mondo. Grazie.